In questa prima video-lezione del MOOC Open Data cercheremo di capire qual è il concetto dei dati aperti, cioè di che cosa stiamo parlando e quali sono i principali elementi di contesto che definiscono eh, l'ambito nel quale ci stiamo muovendo e infine cercheremo di focalizzarci su quali sono i dati della pubblica amministrazione che devono essere aperti. In sostanza il, il concetto dei dati aperti, la pratica dei dati aperti, presuppone un, un passaggio abbastanza semplice, cioè eh, di portare il patrimonio informativo che la pubblica amministrazione detiene, raccoglie e continua a raccogliere da anni, eh, dalla carta all'elettronico, al formato elettronico, cioè la disponibilità che internet, la forza che internet dà alla diffusione dei dati a costo, un costo marginale di diffusione sostanzialmente bassissimo, vedremo quasi, quasi pari a zero, consente di riprendere queste informazioni, di pubblicarle e dare a chiunque la possibilità di utilizzarle. Um, All'interno, vol volendo ragionare, volendo prenderlo in maniera un po' più larga e cercando di ragionare su quello che è la motivazione che ci spinge ad aprire i dati e a pubblicarli online, pro possiamo provare a ragionare insieme su una sorta di concetto di ecosistema della trasparenza, e cioè i cittadini finanziano attraverso la propria contribuzione fiscale le attività della pubblica amministrazione, qualunque genere di attività. La pubblica amministrazione realizza delle attività che a loro volta producono dati, e questi dati sono già stati pagati dai cittadini e dalle imprese appunto attraverso le loro tasse. Quindi è giusto, in qualche maniera è, chiude il cerchio il fatto che questi dati vengano restituiti sia ai cittadini che alle imprese e gli venga data la possibilità di utilizzare riusi creativi basati proprio sui dati della pubblica amministrazione. Le applicazioni che possono arrivare attraverso un riutilizzo, ripeto, creativo, eh, non, in, non, ma, non immaginato prima, esponendo questi dati a internet, dando la possibilità a chiunque di riutilizzarli, sono le più disparate. Nel corso del, del MOOC avremo modo di vedere Tutta una serie di esempi di riutilizzi vantaggiosi per tutti dei dati della pubblica amministrazione. Cerchiamo di capire di quali dati stiamo parlando. All'interno di tutti i dati eh, che la pubblica amministrazione rende disponibili su internet, e ce ne sono di qualunque specie, provate a immaginare tutti i dati che il com ogni comune rilascia, piuttosto che i ministeri, piuttosto che le agenzie governative, davvero qualunque attività della pubblica amministrazione, spesso produce Rilascio, le pubbliche amministrazioni rilasciano sui propri siti una serie di informazioni, informazioni in formato alfanumerico. Però non tutti i dati che troviamo sui siti delle pubbliche amministrazioni possono essere considerati open data. Un dato per essere davvero considerato open data deve soddisfare tre elementi principali, cioè deve essere indicizzato da un motore di ricerca, deve essere disponibile attraverso su internet in maniera mh, assolutamente gratuita, deve essere in formato leggibile da un'applicazione informatica, in gergo si dice machine readable, cioè qualunque uh, applicazione informatica deve poter rielaborare quei dati e riesporli a sua volta e deve, questi dati devono essere rilasciati con una licenza di tipo aperto, ad esempio Creative Commons oppure Italian Open Data License. Queste tre eh, condizioni fanno differire un dato pubblico qualunque da un dato pubblico in formato aperto. Eh, parliamo di qualunque tipo di dato che la pubblica amministrazione espone, davvero qualunque dato possa venire in mente. Ovviamente questi dati non devono essere soggetti a un vincolo di privacy, cioè non deve essere possibile risalire a persone fisiche uh, attraverso l'elaborazione dei dati. Devono essere dati svincolati dal segreto militare e devono essere dati in cui, attraverso cui non sia possibile risalire al cosiddetto segreto statistico, cioè dall'incrocio di più dati si possa risalire all'identità di singole persone.